benvenuti ad un'altra puntata del podcast tax planning internazionale sono con Luca Taglialatela ciao Luca ciao Valerio, ciao a tutti tributarista internazionale e esperto di trasferimento di residenza all'estero che cosa succede quando i venditori diciamo cominciano ad assumere la forma di una presenza di una stabile organizzazione all'estero ovvero adesso Luca ci spiegherà quando un venditore diventa una. viene, viene, viene considerato una stabile organizzazione all'estero dell'azienda madre e quando invece non si verifica questo episodio allora Luca eh, ho fatto una breve introduzione ti faccio subito una prima domanda perché gestire la rete di vendita è così importante per un'azienda sotto il profilo fiscale? Allora, Valerio, sì, ti ringrazio per, sia per l'introduzione che per la domanda. Um, uh, L'argomento della rete commerciale è evidentemente importantissimo per qualsiasi azienda, o gruppo, o singola azienda che opera sui mercati nazionali e internazionali. E, che vogliamo, il messaggio che vogliamo far passare oggi è che bisogna fare, bisogna prestare da oggi in avanti in um, uh, grandissima attenzione a, uh, sia alla forma sia alla sostanza um, uh, della propria rete vendita. Non tutti infatti sanno che una singola persona che svolge per, uh, il, per un gruppo aziendale la funzione di vendita in uno o più paesi può provocare dei, dei danni irreparabili sotto sul proprio fiscale. Um, capita spesso di adoperare soggetti commissionari piuttosto che soggetti agenti per vendere i propri prodotti e servizi in giro per il mondo. Il problema è che oggi le regole del gioco stanno cambiando e stanno cambiando anche in maniera piuttosto rapida. Quindi quello che potevi fare prima adesso non lo puoi più fare. Cioè se prima si utilizzava detto in parole prove, povere, un, un vero e proprio trucchetto tra virgolette cioè le aziende che intendevano distribuire e vendere i propri prodotti in tutto il mondo, eh, invece di utilizzare un soggetto distributore vero e proprio, utilizzavano un soggetto commissionario oppure un soggetto agente, adesso devono fare, particolarmente, mh, devono fare particolare attenzione. Perché utilizzare agenti e commissionari può costare molto molto caro. Questo se non si dà il giusto peso al profilo fiscale, se non si dà il giusto peso agli aspetti contrattuali che, regol che regolano i rapporti tra il commissionario ed evidentemente il committente. E soprattutto bisogna fare attenzione appunto, agli aspetti contrattuali, formali, che coincidono poi a quella che è la sostanza del proprio business. Ok, quindi praticamente ehm, mi stai dicendo che in alcuni casi mh, gli agenti commissionari possono appunto configurare una stabile organizzazione, questo poi ne parlerai meglio nel, in seguito, e quindi si, si configurano certe, certi, certi problemi, certi imprevisti che, sotto il profilo fiscale che magari l'imprenditore non aveva previsto. Però diciamo eh, noi sappiamo che in Europa ehm, noi siamo liberi, secondo mh, Maastricht di, e Schengen anche, di fare quello che, insomma, di, di, di girare e di, di fare un po' quello che vogliamo, cioè di poter esportare tranquillamente senza dover essere soggettati a imposizioni dazi doganali, una serie di cose. Perché in questo caso invece tu mi stai dicendo che non c'è una libertà di movimento al 100%? Sì, in pratica hai letto bene la, la mia argomentazione. Se però è vero che l'Unione Europea è regolata da, da un trattato che si chiama Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, questo trattato, TFU, è, ehm, stabilisce le regole e i principi di comportamento sia delle persone fisiche sia delle aziende all'interno del, di quello che dovrebbe essere un perfetto mercato, quello dell'Unione Europea. In particolare sono due gli articoli che dovrebbero, sempre tra virgolette, garantire questa libertà assoluta sia agli individui che alle aziende all'interno del mercato unico europeo. E sono l'articolo 49, così ve li andate anche a controllare, e l'articolo 54. Il primo ci introduce proprio la libertà di stabilimento no? e riconosce dunque ai cittadini dell'Unione Europea l'accesso alle attività di lavoro autonomo e di loro esercizio dovunque, in qualsiasi paese all'interno dell'Unione dell Europea. Dall'altra parte poi abbiamo invece l'articolo 54, il quale invece mh, dice una cosa un po' diversa, cioè dice um, se, se l'articolo 49 ti dà la possibilità di andare dove vuoi, l'articolo 54 mh, uh, dice ai singoli Stati membri di non ostacolare uh, l'arrivo di altre attività economiche, okay? quindi vanno letti un po' in, in speculare praticamente. Ora, Um, il problema qual è? è um, Che se è vero che ci troviamo in un mercato unico, è altrettanto vero che però ogni Stato mantiene quella che è la propria uh, sovranità personale. Questo che cosa vuol dire? Che è vero che dovremmo essere tutti liberi di fare un po' che ci pare, dall'altro lato però ogni Stato cercherà di tassarci nella misura in cui andiamo a creare materia imponibile in quello Stato, cioè se ehm, di fatto portiamo parte del nostro business, parte del nostro fatturato, parte delle vendite dei nostri prodotti si origina in un determinato paese dell'Unione Europea, quel paese in qualche modo cercherà in tutti i modi, anzi, non in qualche modo, di tassarci quei redditi. È un po' una guerra tra Stati, no? Quindi, dove finisce quella che dovrebbe essere l'autonomia, la libertà e il mercato unico, finisce lì dove inizia la sovranità nazionale di ogni singolo Stato. E questo è un po' il problema che nasce poi in realtà in tutti i campi del diritto, no? Non solo in, in diritto tributario, però. Esattamente questo è il problema, no? quindi libertà per tutti, eh, però poi ogni singolo Stato ha bisogno di foraggiare le proprie entrate pubbliche, quindi appena vede la possibilità di eh, un nuovo contribuente, tra virgolette, ecco che lo aggredisce immediatamente. Ok, quindi questa è un po' la contraddizione, poi lo sappiamo, dell'Unione Europea in cui esatto. alla fine comunque si tratta di una confederazione di Stati, quindi… Poi ognuno deve fare i propri interessi. Esatto, non avendo noi un'organizzazione federale di fatto abbiamo ancora più problemi di coordinazione all'interno dei singoli stati membri. Certo. e Allora, tutto questo, quindi abbiamo capito il quadro, il grande quadro dove ci, nel quale ci stiamo muovendo, ma quindi in che, in, che, in che modo si possono poi creare dei rischi fiscali per l'imprenditore che esporta all'estero? Chiaro. Um, il problema qual è? Uh, molti di quelli che ci seguono forse già sanno che cos'è una stabile organizzazione, quello che però molti probabilmente non sanno se non sono addetti ai lavori è che esistono due tipi di stabile organizzazione nel mondo, e cioè quella materiale e quella personale. La stabile organizzazione è materiale è quella classica e uh, si determina ogni qualvolta che è possibile determinare l'esistenza di una struttura fissa, quindi dotata sia di beni materiali che di personali, mediante la quale un'impresa svolge un'attività economica all'interno di un determinato Stato, quindi per fare un esempio, un cantiere edile, piuttosto che un ufficio vendita, piuttosto che una, una succursale anche in una banca, le cosiddette branch, sono stabili organizzazioni materiali, queste stabili organizzazioni materiali vengono tassate per il reddito che producono. Dall'altro lato, quindi oltre alla stabile organizzazione materiale, che è quella più conosciuta comunemente anche dai non addetti ai lavori, esiste poi un altro tipo di stabile organizzazione, quella di cui parliamo e dobbiamo preoccuparci oggi, che è quella personale. La stabile organizzazione personale, e qui leggo, è caratterizzata invece dalla presenza di un'attività negoziale a favore di un'impresa estera, posta in essere abitualmente da agenti qualificati, agenti che hanno cioè, il potere di vincolare l'impresa estera Concludendo contratti per la cessione di beni o la prestazione di servizi in nome per conto di tale impresa. Quindi, quando un'impresa francese ha, mh, mh, opera in Italia per il tramite di, eh, e viceversa, quindi, facciamo l'esempio forse meglio dell'impresa italiana che opera in Francia attraverso un agente, persona fisica francese, se questo agente um, vende prodotti in Francia, prodotti italiani in Francia, facendo um, concludere, concludendo con i clienti finali dei contratti, ma in nome e per conto di questa impresa, allora questo agente è considerato essere una stabile organizzazione personale. Che cosa vuol dire? Che, che uh, dovrà essere tassato su redditi prodotti in Francia. O meglio che la società italiana che utilizza l'agente francese eh, i, automaticamente si vedrà attribuito un reddito prodotto in francia a carico dell'agente allora scusa luca allora ehm, credo di cominciare a seguirti adesso quindi in qualche modo stai cercando di dire che eh, una rete di vendita fatta da agenti di commercio indipendenti può determinare l'esistenza di una stabile organizzazione all'estero quindi Voglio dire, eh, non basta che si definiscano indipendenti, eh, non, non è più una garanzia ormai, giusto? Essere indipendenti. Certo. È assolutamente così, l'evoluzione della, della fiscalità internazionale, dopo daremo qualche dettaglio in più, si sta orientando in questa direzione, quindi facciamo attenzione, cioè, o meglio, l'agente indipendente deve esserlo sia formalmente, sia nella forma che nella sostanza, molte volte appunto i contratti ci parlano di indipendenza al 100%, però poi nella, nella forma, quindi contrattualmente, però poi nella sostanza accertamenti dei, dei vari fischi, dei vari fischi, scusa, delle, delle varie agenzie delle entrate, delle varie amministrazioni finanziarie locali possono invece eh, rivelare che poi nella, nella sostanza di indipendente non ci sia nulla il, il, e, e poi ci sono anche ulteriori problemi che vedremo tra, tra un minuto, partendo però dal, dal principio, quindi da dove nasce il problema? Il problema eh, è nato a causa del, del proliferare di determinati contratti che vengono detti commissioner agreement che ehm, non sono altro che delle tipologie contrattuali utilizzate dai vari gruppi multinazionali uno su tutti, penso a Google per ottenere in alcuni casi eh, un indebito vantaggio competitivo di fatto sono degli accordi attraverso cui un'impresa che eh, risiede in un determinato stato vende i suoi prodotti Uh, Scusa, vende i prodotti di un'impresa extra, per esempio um, penso a, a un'azienda americana che vende i suoi prodotti in Italia tramite dei commissionari, questi commissionari fungono un po' da, uh, da agenti, hanno un mandato senza rappresentanza, quindi vendono i loro prodotti, però poi di fatto il contratto è come se venisse formalizzato, come se venisse concluso fuori dal confine italiano. E questo è un po' il, il, il discrimine, diciamo, il, il trucco per, per poi non, non essere tassati, non determinare l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia. Cioè si dice di fatto che questi agenti, questi commissionari, sono indipendenti in quanto agiscono in virtù di un contratto, cosiddetto di, di commissione, che eh, di fatto è un mandato senza rappresentanza. Okay? Questo senza rappresentanza fa un po' tutta la, la differenza del caso. E quindi okay. i commissionari vengono, vengono tassati soltanto sulla percentuale che l'azienda madre gli riconosce sulla vendita dei prodotti, quando di fatto dovrebbero essere tassati poi su un numero di funzioni più ampio, perché sono dei distributori veri e propri. Cioè svolgono per quello che, la, che una società americana fa nel suo mercato di riferimento, per esempio in America, la, il commissionario italiano di fatto lo fa in Italia. Cioè svolge tutte le funzioni di un'azienda fondamentalmente, però in Italia. Esatto, è un'azienda vera e propria, sono dei commissionari eh, travestiti da, da distributori, no, tutto il contrario, chiedo scusa: sono dei distributori travestiti da commissionari, sono dei soggetti distributori, quindi che hanno tutta la funzione, magazzinaggio, stoccaggio eh. delle merci, ehm, assistenza vendita, customer care, eccetera, magari, eccetera. Ma, magari si occupano anche della pubblicità sul mercato, nel mercato di riferimento, eccetera. Esatto, però dal contratto magari non, non, si, non, no, si, legge. non si legge e allora mh, le figurano come commissionari, invece sono, sono dei distributori veri e propri. Il problema è che se fino ad oggi ecco, questa cosa è sempre passata, anche perché chiaramente non è... insomma i gruppi, i gruppi multinazionali, ma anche i gruppi aziendali, non è che sono degli sprovveduti, quindi adesso noi stiamo ingigantendo, no? nel senso stiamo esasperando la cosa, ma chiaramente... Uh, hanno gestito in maniera opportuna anche la, la rete dei, dei commissionari. Oggi, però, ti ripeto, le, le, le cose stanno, stanno cambiando. Stanno cambiando perché, uh, così uh, arriviamo, diciamo, poi al vero fulcro del, del problema. Uh, stanno cambiando perché uh, da, da domani, e in, in, in domani io comprendo anche il periodo di posta 2016. Uh, la presenza di un commissionario, un soggetto commissionario all'interno di uno Stato, rischia di determinare l'esistenza di una stabile organizzazione personale occulta. Questo perché l'Ocse, nel suo progetto di modifica delle regole di fiscalità internazionale, il cosiddetto BEPS, e chi ci segue insomma sa che cos'è questo BEPS, ehm, ma di fatto si tratta di un piano per ehm, riscrivere le regole per una fiscalità internazionale più equa, sempre un eco ovviamente relativo, Um, che cosa ha detto l'Ocse? Che in relazione alla stabile organizzazione personale ha deciso di inserire un'ulteriore definizione all'interno del modello di convenzione contro le doppie imposizioni. Quindi, secondo l'Ocse, da domani si avrà una stabile organizzazione personale ogni volta che un soggetto commissionario svolge un ruolo decisivo nella conclusione di contratti che vengono cioè, sistematicamente perfezionati senza sostanziali modifiche da parte dell'impresa estera. Cioè l'impresa committente e questo indipendentemente dalla conclusione di contratti in nome dell'impresa non residente quindi anche in presenza di mandati senza rappresentanza e questo fa tutta la differenza nel mondo cioè questa, questa ulteriore definizione, questa, questa ulteriore chiamiamola clausola eh, impropriamente che, verrà, eh, che dovrebbe essere da domani eh, che dovrà da domani riscrivere, riscrivere nuovamente la nozione di sabbio di organizzazione personale tende a tassare anche i commissionari indipendenti, ogni qualvolta svolgono un ruolo fondamentale, perché di fatto il commissionario, come dicevo prima, è quello che poi fa concludere il contratto, anche se formalmente viene stipulato all'estero poi, di fatto eh, io, cliente finale, il mio rapporto ce l'ho con il commissionario e non con il committente casa madre, casa madre estera, e questo è un po' quello che adesso l'Oxia vuole andare a colpire, vuole andare a tassare. Ho capito, molto, adesso molto più chiaro. Quindi, um, ok, va bene, quindi che cosa succede? Mm. Visto, visto che credo che la maggioranza delle imprese italiane all'estero sia organizzata proprio in questo modo, uh, quindi con questa struttura che tu mi stai dicendo che può sì. essere tassata, può essere considerata stabile l'organizzazione, quindi cosa succede se il fisco ti becca in queste condizioni, con questo tipo di organizzazione? Il fisco, tanto quello italiano, se parliamo di commissionari italiani di società estere, tanto il fisco estero, quando parliamo di commissionari esteri di società italiani, se ti becca ti fa, ti fa molto male, perché che cosa fa? Arriva, esamina il comportamento effettivo sostanziale del soggetto commissionario che presta i servizi alla società committente e accerta, come dicevamo prima, se questo soggetto commissionario di fatto poi non svolga anche funzioni occulte da ricondurre alla società committente, per esempio la società italiana. Nella misura in cui il fisco ha un riscontro positivo, che fa? Ti apre d'ufficio una partita IVA, tanto per cominciare, perché per determinare l'esistenza di una stabile organizzazione, cioè avere una stabile organizzazione occulta vuol dire avere una posizione uh, fiscale all'interno di un paese. Quindi ti apre una partita IVA e poi procede all'accertamento di tutto l'imponibile non dichiarato attraverso una disciplina che è quella del transfer pricing, di cui abbiamo parlato in altri post. Magari ci faremo un altro podcast per chiarire un po' meglio anche appunto a, ai nostri ascoltatori quindi che cosa fa però di base il fisco compara questo soggetto occulto che ha ricostruito con altri soggetti che hanno mh, funzioni spe speculari sullo stesso mercato cioè prende il commissionario francese del soggetto italiano eh, gli apre una partita IVA francese perché dice che è una stabile organizzazione occulta personale del soggetto italiano Dopodiché, che cosa fa? va a vedere altri agenti francesi che svolgono delle funzioni simili per esempio quanto guadagnano Adesso sto facendo un'analisi grossolana, sì, però di fatto anche gli uffici molto volte operano in maniera grossolana e eh? facciamo attenzione, non crediamo che siano questi geni. Quindi i dati che ottengono successivamente da questa comparazione poi vengono trattati con metodi statistici e altre supercazzole super con scappellamenti vari, però di fatto poi arrivano a un imponibile e eh, automaticamente l'imposta da 10 sale a 100 insomma, per intenderci. Certo, certo, certo. Che poi magari l'imponibile non è manco attendibile, magari arbitrario. È, è, è il problema del transfer pricing. È una, è una disciplina estremamente arbitraria, per cui tu capisci e mi vanno a vedere quanto fattura un, un agente, un commissionario, un dipendente francese, solo francese. È, Insomma, non, le condizioni non saranno mai esattamente le stesse del soggetto che hanno comparato, per cui si fanno della, delle mediane, si fanno delle approssimazioni e poi si va a discutere con, con la fiscalità. Tra l'altro con, con, con l'agenzia delle entrate. Tra l'altro per esperienza vi auguro di non discutere mai con uh, l'autorità fiscale francese perché non, non se ne esce e <ride> vivi in nessun modo. Noi abbiamo parecchi contenziosi aperti da parte di nuovi clienti, e insomma, ci sono parecchie carte. <ride> da pelare ok ok Luca allora invece quindi l'orientamento oggi qual è, qual è in Italia e in, in Europa uh, ovviamente poi è sempre il solito problema della, della giurisprudenza dei giudici no? ognuno fa un po' quello che gli pare o comunque ecco per non voler essere proprio estremisti diciamo che si creano di solito due due funzioni due fazioni cioè c'è cioè, chi guarda la forma e chi guarda la sostanza per esempio, vi posso fare l'esempio della, della Corte di Cassazione in Italia, che si è pronunciata più volte sui contratti di commissione, e ehm, di fatto eh, il giudizio della Suprema Corte sembra oscillare tra l'attenzione al risultato economico e il formalismo giuridico. Cioè, nei casi più famosi, quello della white Paper e quello della CEPU, l'approccio si è uh, incentrato prevalentemente sugli effetti reddituali delle operazioni economiche, cioè di fatto si è guardato alla sostanza, okay? quindi si è visto in quale funzione svolgesse effettivamente il, uh, il commissionario piuttosto che andare a guardare poi la forma contrattuale e l'esito è stato sfavorevole al contribuente, quindi ogni qualvolta sia, sia la, la, la Corte di Cassazione, ha, uh, la Suprema Corte ha assunto un approccio sostanzialistico, l'esito è stato sfavorevole per il contribuente mentre in un altro caso, ehm, eh, quello della Boston Scientific, se non sbaglio, eh, l'approccio è stato molto più formale e eh, in questo caso infatti la, ogni volta che invece l'approccio è formale l'esito è, è stato favorevole al contribuente, ok? quindi sfavorevole all'amministrazione finanziaria. Eh, va riconosciuto in ogni, in ogni caso che questo, questo indirizzo formalistico, eh, l'approccio cosiddetto formalista, è quello prevalente anche nel quadro della giurisprudenza sia nazionale che eh, europea, per esempio i casi più famosi che mi vengono in mente sono le sentenze francesi nei casi Interom, Maggi e Zimmer, LTD. Ancora il caso norvegese della, della DEL, poi abbiamo in Spagna con la Roche e dell'Espagna, delle scusami, scusami, cioè del dell quindi mh, sostanzialmente c'è una divisione, ogni volta, chiudo, ogni volta che andiamo a guardare la sostanza ne riusciamo a, a, a dar ragione all'agenzia delle entrate quando andiamo a guardare la forma danno, diamo ragione al contribuente ho capito, ho capito quindi è una, una materia in evoluzione è una lotteria poi se insomma, per carità con i suoi grismi con le sue regolarità anche le sue regole giuste o sbagliate che siano però poi molto dipende anche dal giudice che prende in, capo, in carico la, la pratica ho capito l'importante è cercare di non... Non cadere insomma, di, di, di proteggersi il più possibile prima di, di arrivare ad un contenzioso con l'agenzia fiscale fondamentalmente. L'importante è fare in modo che la forma corrisponda alla sostanza, in quel modo sei inattaccabile, ovviamente. Ok va bene. Allora, abbiamo terminato questo nuovo puntato di Tax Planning Internazionale. Noi ci rivediamo con il prossimo argomento e vi saluto. Ciao a tutti, ciao a tutti.